ragazzi, okay, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vegito Golden e adesso con un'altra sconda video di Dragon Ball Xenoverse E subito andiamo a giocare! Caos totale, scontro fra rivali Mia, c'è un freezer veramente cattivissimo chiamato Villanus Questa trasformazione di cattivi, insomma Vai a sconfiggere tutti questi, madonna mia Oh cavolo Sto sognando, cosa succede? Siamo stati riportati in vita dall'aldilà, era un inferno. Interessante, credo che qualcuno si sia divertito con le sfere del drago. Demigra sta abusando del potere delle sfere del drago? Ma non so di chi tu stia parlando né quali siano le sue intenzioni, lo farò sicuramente ciò che più mi aggrada. Distruggerò la terra e farò contorcere quel Saiyan nel dolore. Sta parlando di Goku, perché Goku ha nientato Freezer? E non gli può calare giustamente Ora distruggiamoli Prendi questo Bu che vuoi fare Tutti questi contro di me raga Non sto capendo un Un'hkibu okay, Super Saiyan Sempre nel cuore il Super Saiyan Gli ho dato quattro pugni in totale E eh? adesso ecco arriva Mister Goku ad aiutarci Non arrenderti Goku, il Kanshide a tempo mi ha detto tutto Combatterà il tuo fianco, Sì, e vai Goku, ti stavo aspettando, eh Sarà un combattimento straordinario C'è tutti i suoi rivali Che ha distrutto, ora loro vogliono Disintegrare Goku, ma non glielo farò fare Perché li distruggerò io Kivu Muori tu Boom! Non ti lascerò Devi crepare alla calcio-match! Madò, che calcio! Magari da sotto scopo! Prendi questo, maledetto Boom! Stai morendo? Bum, muori! Levati dai coconas! E voi! Ah, Cell e Freezer! Gli unici che devo sconfiggere! Ok, cannone l'Apio! Bum, esplodi! Sei un pezzo di Cell! Nel di dietro prenditelo, ok? Boom, ma da Ti farò 30.000 mosse Senza che ti farò capire un H Ma sto macinando come Come nessuno mai ha macinato una persona Potenza, velocità, tecnica, determinazione Io sono perfetto Boom Finalmente sono riuscito a fare quella mossa Cannone latteo Boom Sì Mori, freezer Sarà un saiyan lo stesso a ucciderti! Pezzo di bestia, muori! Mia colpo di kamehameha di Goku, wow! Mia, Goku l'ha fatto roteare fino a che l'ha spazzato via! Buu buu, donazione! Oti prenderti il gioco di potente Freezer? Freezer è in difficoltà, il colpo finale! Lo so Trans, lo so! Il colpo finale ora glielo do io! Io non so valutare. sono il più forte dell'universo! prenditi questo maledetto freezer ma fa sembrare una melanzana raga una melanzana parte bianca parte viola Oh! è andata a finire dall'altra parte della strada oh cavolo ai gothens gohan papà gohan tutti quanti sono qui per aiutarci Cosa, cosa è successo? Ma cosa? Perché questo attacco? Il flusso dell'aura è strano, ti ha fatto qualcosa Prima prendiamo il Gohan, il figlio di Goku, così si fa Dove sei? Uh, Vieni qua, perché scappi? Oh, una cavola di super kamehameha Ma non mi ha fatto nulla, non mi ha fatto nulla boom così lo dobbiamo fare esplodere papà mi dispiace non riesco a controllarmi quindi gohan non riesce a controllarsi torna in te gohan non lasciarti dominare dalla magia però questa volta sono mira e towa quei due teste di legno che vanno sempre a creare problemi cavolo mi ha colpito Ancora! Dove Saiyan? Sconvinci questo! Se ci riesci! Oh, e Gone e K. questi sono cacci in faccia! si sì. Wow! Cosa è successo? Ora Goten sta riprendendo pure lui conoscenza. Il controllo mentale è svaga. Adesso mi scateno, wow! Quando gli diamo un sacco di botte, loro si riprendono. Mm, forse no Attacchiamo un altro po' Per sicurezza certo cioè, ecco Trunks Mica tu sei qua a combattere con me Io ci devo pensare a tutto vero? Ecco Mr. Vegeta Otens oh, Deve morire Super caccia un Wow, Cavolo Vuoi insistere ancora Otens no, Sei morto Finito Wow, Così si fa Vai a scoppare da sotto Contrasto Vegeta Papa mo! Due contrasti Ora adesso sparisci! Oh no! Cavolo! Un grande colpo dal Mr. Vegeta! Mamma mia! Mi ha scaraventato là sopra come un pezzo di. di pupazzo! Wow! Papà, non sei così debole da lasciarti controllare! Trance! Ha riconosciuto la voce di tra... papà Riesci a sentirmi? È stato controllato come nella famosa battaglia di Majin Wu da Mr. Babidi. Vedete cosa ho Che mi sta malmenando! Boom! Incredibilmente forte! È diventato così potente da non poterlo fermare! Quante legnate! Sparisci! Finalmente ho potuto contrastare Vegeta! Almeno forse in Super Saiyan ce la faccio! The Z! Sì! In Super Saiyan ce la sto facendo! Wow! Oh! Esplosione dello spirito! Wow! Oh! Ti devo finire purtroppo! E adesso... Mi dispiace! Ma devi sparire! Per un soffio... Stavo perdendo perché Vegeta è impazzito raga, è impazzito, mi ha cominciato a dare le a tutta potenza. Molto bene, la situazione si è calmata e tutto è tornato alla normalità. Noi ce la caveremo, batterò i malvagi e userò le sfere del drago di Namek per rimettere tutto a posto. Tu dovrai pensare a Demigra, non temere, ti raggiungerò. Gai Goku, raggiungimi e sconfiggiamo questo Demigra, lo dobbiamo de e si conclude qua ragazzi con questo splendido episodio di Dragon Ball. Mi raccomando che se siete arrivati a questo punto del video, commentate, lasciate pure un like se ci siete. Da tutti i martedì e i giovedì dalle 2.30 alle 6, da Vegito Golden è tutto raga. Alla prossima!